Grazie per tutte, eh, tutte le osservazioni e i commenti che mi avete riservato. Eh, In particolare ho gradito molto eh, le parole degli studenti. Voglio prima di iniziare a rispondere alla domanda che mi ha fatto la studentessa, dirvi quanto ho apprezzato tutto quello che è stato fatto da voi per farmi sentire accolta a casa qui. Ma questo e parlerò di questo dopo nel mio discorso. Adesso, la risposta alla studentessa. Io, da studentessa, mi sono recata ad Oxford all'età di 19 anni. Quella è stata per me la prima volta che mi sono recata in un paese occidentale. Avevo effettuato i miei studi precedentemente in Birmania e a quell'epoca appunto, a 19 anni, io sono entrata all'università di Oxford ma non mi sono mai sentita esclusa perché in quell'istituzione, in quell'università, il valore dell'inclusione, dell'integrazione e i più alti valori educativi non sono esclusivi, ma sono aperti a tutti, senza distinzione di raffordina. Perciò questo per me ha significato, come tutti per gli altri miei compagni, allora studenti, essere parte integrante dell'istituzione universitaria in cui vivevo quegli anni. Allora quello che io auguro a tutti gli studenti è di poter essere pace attivo, integrante. Le istituzioni cui studiano, perché quelle istituzioni sono parte viva e integrante del nostro paese e 1990, il nostro paese è parte viva e integrante del nostro mondo, del mondo in cui viviamo. Venendo al punto delle elezioni, voglio precisare in modo molto chiaro che noi abbiamo vinto, io ho vinto le elezioni due volte, e lo dico per giusto la prima volta negli anni 90, nel 90, eh, il mio partito aveva vinto l'80% dei segni, ma purtroppo il regime militare non ci ha permesso di andare a occupare i seggi che avevamo vinto il Parlamento, anzi, siamo stati vittime di persecuzioni per la in arresto, ma, nonostante tutto abbiamo potuto sopravvivere per altri due decenni e questo ci ha portato a darci been la possibilità di ricandidarci una seconda volta. Mi ricordo che, che le elezioni del settimana scorso sono state le elezioni più obiettive e per il nostra società. We centri. have to work for our constituency because these people voted for us and, and because they believed in us and it is our duty to try to make the best possible, the best possible for those in Have had enough faith in us to give us. The course. Course. Io, And secondly, di di partito, we have di di parlemento, parlemento, to do everything. When I say secondly, it is not a blessing. It is not a problem. We have to do sure what we can to make sure that our legislature is a truly democratic, democratic institution. In my country, we did not enjoy democracy altro, for half so. a century. That is as old, not just as the parents of some of the students. Well. So abbiamo vinto century, è perché ci sono delle persone che hanno creduto in noi, in noi che hanno sperato in noi e quindi ciò che io that farò we have a e che raccomanderò ai di fanno del nostro meglio per mantenere la parola data, totally per non deludere quelle speranze e quelle aspettative so, da parte degli elettori. Il secondo aspetto che tutto tutto tutto tutto è che facciamo tutto quanto c'è possibile per far sì che la nostra legislazione sia davvero democratica, diventi un'istituzione veramente democratica. causa We want to teach him Non i nostri, nostri genitori, ma neanche altri forse. They are guys come voi che avete parlato, perché ricordate? Ho che istituzioni democratiche nella nostra paese, la i che ve lo ha offerto. Democracy can be capable of something i have to di fare, il per fare in modo, modo che la nostra tradition, that those who are powerful Perciò nelle elezioni del 2015 ci batteremo perché il mio partito possa ottenere una vittoria schiacciante. E se così sarà, potremo dimostrare a tutti che non avremo vinto semplicemente perché il nostro partito è più forte o più potente di so altri, non avremo vinto semplicemente per soffocare e schiacciare gli altri partiti. La nostra vittoria ci permetterà di dimostrare che un partito forte, che ha una maggioranza schiacciante, può davvero portare a un'istituzione autenticamente democratica e potrà così chiudere con la tradizione del passato, la tradizione secondo la quale chi aveva il potere, chi era influente, chiudeva le porte ed escludeva tutto il resto e tutti gli altri. No, noi vogliamo batterci per far capire che chi ha il potere e chi, fluente, chi è influente, quel potere lo deve condividere. Perché? Il potere e l'influenza, se non sono condivisi, sono senza senso e possono essere anche pericolosi. Questa è la risposta. E... Signor Sindaco, signor Presidente della Provincia e tutti voi amici paraggiani e carissima Albertina Sogliano, io sono stata davvero molto mossa questa mattina quando ho visto che ad e a salutarmi non c'erano solo gli studenti ma anche la musica che eh, risuonava e questo ricordo resterà nel mio cuore per sempre, mi ricorderà sempre Parma, la musica insieme al calore e all'affetto del giorno grazie a Delfina di aver parlato a Parma una cosa per me. davvero Parma è una casa per me, perché per me è una casa è il luogo in cui io mi sento sicura e qui a Parma mi sono sentita sicura. Io ho parlato tante volte con i membri del mio partito in questi anni di dura lotta. Abbiamo cercato di farci coraggio insieme perché abbiamo dovuto sopportare grandi repressioni e tante volte ci siamo detti il fatto di sapere di non essere da soli comunque a sopportare queste repressioni ma il fatto di poter contare sull'amicizia autentica anche soltanto di uno o due compagni questo ci ha fatto andare avanti ci ha fatto sopportare e ha fatto sì che non avessimo nulla da temere perché potevamo rifugiarci sempre nell'amore e nella fiducia di questi amici ecco, Albertina Soliani è stata per me una vera amica in tutti questi anni. Albertina e Giuseppe insieme hanno fatto grandissime cose per la Birmania e per il mio popolo. Ci hanno dimostrato la solidarietà di voi tutti e devo dirvi sinceramente che la mia visita in Italia è stata per più di più infatti dall'amicizia e dal lavoro. Parte da ultime sognali, perché in effetti altrimenti non so se anche l'Italia sarebbe stata inclusa nelle tappe del mio viaggio europeo. E devo dire che mi ha anche molto allettato l'idea di assistere all'ultima serata del Festival Verdiano, Verdi, un compositore che amo molto. Verdi per me rappresenta la musica e la musica è universale, è qualcosa che ci unisce tutti. L'uomo prova a diversi sentimenti, diverse emozioni, alcuni sentimenti ed emozioni che ci mettono in contrasto, ci dividono, mentre la musica è una di quelle emozioni che ci unisce. Io sono stata davvero molto felice di ascoltare la musica stamattina e di ascoltare la musica qui, soprattutto perché sono stati dei ragazzi, dei giovani che l'hanno suonata per me, e quindi questo mi ha dato grande soddisfazione. I giovani e la musica. Ecco, due elementi fondamentali che ci potranno unire per un futuro migliore. Io sono stata un politico, ma un politico non in una situazione democratica, un politico che ha dovuto portare avanti le proprie idee in un regime di dittatura militare. E non è facile bisogna riuscire ad avere molta forza molta tenacia per poter resistere all'oppressione e all'ingiustizia ma fare questo senza cedere all'amarezza e alla voglia di vendetta non è davvero facile sapete ma io sono sempre stata convinta che se si cede all'amarezza e alla voglia di vendicarsi prima o poi si perderà la dittatura ha una forte tendenza a disgregare le persone e il mio paese adesso soffre di grandi divisioni, di forze disgreganti ci sono conflitti a livello etnico, a livello uh, di comuni eh, conflitti a livello politico fra persone che hanno opinioni e punti di vista politici diversi ebbene tutte queste divisioni rappresentano delle sfide accogliere e da superare ma mentre c'è una tendenza abbastanza diffusa a condannare le opinioni diverse eh, dalle nostre io cerco sempre di ricordare che non è condannando che si riescono a superare le divisioni ma è impegnandosi impegnandosi fortemente nei confronti di certi valori noi non ci siamo impegnati a condannare noi ci siamo impegnati al valore della solidarietà la solidarietà per tutti perciò non è condannando che potremmo instaurare un regime di maggior democrazia e far crescere la solidarietà le persone sono hanno punti di vista eh, diversi, sono diversi nel mondo e questo è un aspetto molto importante da capire e da accettare le persone che vengono dalla Birmania, dal mio paese sono molto diverse da voi il mio paese è molto diverso da voi i nostri punti di vista, il nostro standard di vita il nostro modo di vedere le cose è diverso ma c'è qualcosa che ci, sia, ci tiene tutti uniti Qualcosa che ci ha comune, ovvero il desiderio di maggior libertà, di poter vivere in pace e di poter far sì che i nostri figli siano sicuri. I giovani in Italia so che sono preoccupati per il loro futuro, lo stesso accade in Birmania. Anzi, in Birmania, così come i giovani qui non sanno bene, quale sarà il loro futuro, cosa faranno. In Germania i giovani sono ancora più preoccupati perché non sanno che cosa ne sarà di loro, dove andranno, non sanno cosa sarà dei loro genitori. Voi qui siete più fortunati. Oggi c'è una tensione naturale a stare meglio, meglio da un punto di vista materiale. Questo è normale, è un desiderio umano naturale, ma io vi invito a porvi una domanda che cosa significa per voi stare meglio che cosa significa stare meglio per i vostri genitori significa stare meglio solo da un punto di vista materiale ho incontrato tempo fa vedo tante persone ultimamente, ho incontrato tempo fa una persona molto saggia, un novantenne a cui ho chiesto ho posto questa domanda, qual è per lei il bene più grande e qual è invece il dolore il male più grande? Lui mi ha risposto, il bene e la felicità possono essere raggiunti a vari livelli. Io credo che una volta che si sia raggiunto un livello di benessere che ci garantisce sicurezza, che ci garantisce il fatto di non doverci preoccupare per il nostro pane quotidiano, un tetto sulla testa e un buon futuro per i nostri figli, ebbene, penso che questo sia il bene più ricco, il bene più grande, perché altrimenti se si ha questa tensione costante a diventare sempre più ricchi da un punto di vista materiale, ebbene ci sentiamo sempre più poveri e quindi sempre più insoddisfatti, sempre più frustrati. Quindi questo desiderio che è naturale va comunque assecondato, va scegliendo i giusti livelli di benessere. Io do a voi questo mandato, siete voi che dovete scegliere la sfida da raccogliere. In primo luogo dovete certo riuscire ad acquisire un benessere materiale, ma un benessere materiale che sia giusto, che non sia troppo. E in secondo luogo, credo, raggiungere il benessere materiale e spirituale perché tutto il nostro mondo, il mondo in cui viviamo, possa essere un po' più ricco, possa stare un po' meno. Credo che questo possa portare davvero alla democrazia. I diritti democratici sono molto importanti, e sono fondamentali, sono alla base di una società democratica, ma perché questi diritti possano davvero essere esercitati, ognuno di noi deve essere responsabile. I diritti ci chiamano ad essere responsabili, quindi anche voi che siete giovani e che siete il nostro futuro dovrete essere responsabili. Voi siete quelli che potranno costruire il futuro del vostro paese, il futuro della vostra società una società migliore è quello che dico sempre anche alle persone, ai giovani ma a tutte le persone che incontro quando adesso giro in cioè campagna elettorale incontro tante persone in Birmania, tante volte incontro persone di tutti i tipi persone molto semplici che mi dicono cosa posso fare io per cambiare in meglio questa società io sono un uomo, non sono niente io sono un negoziante io sono un venditore di strada cosa posso fare per cambiare questa società io dico loro ognuno di voi può fare qualcosa anche una piccola, una piccola cosa per rendere questa società migliore non è vero che non siete niente se tu sei un venditore di strada ebbene se il venditore di strada è onesto è il più onesto possibile quando vende i propri prodotti allora venderà sempre non dei prodotti che non siano buoni, ma sempre di una qualità dignitosa a chi compra. In quel modo il venditore di strada farà il proprio contributo a far sì che la società sia un po' migliore. È questo che ci porta a fare il nostro piccolo per cambiare le cose. Se ci sono i venditori di strada significa che, che in Birmania per esempio è un modo molto diffuso, perché molte persone non eh, hanno i mezzi per andare nei negozi o nei supermercati, perciò l'unico modo in cui possono approvvigionarsi di cibo è rivolgersi ai venditori di strada. Certo è che se questi venditori di strada sono disonesti e vendono anche dei prodotti che sono magari marci o non di buona qualità è chiaro che non farà altro che aggiungere negatività agli elementi negativi che già affliggono la nostra società quindi ognuno di noi conta ognuno di noi può fare qualcosa e io credo che tutti noi possiamo dare il nostro piccolo contributo per far sì che questa società cambi, che questo mondo cambi e diventi più sano, no, no, no, più, più aggetto oralmente, più inclusiva per tutti. I giovani sono dei privilegiati in questa battaglia perché hanno una ricchezza enorme, una fortuna enorme, che è rappresentata dal tempo. I giovani hanno tanto tempo davanti a loro per cambiare questa società in meglio per loro e per tutti. Quando si è vecchi, purtroppo, il tempo scarseggia un po', ma in ogni caso, sia da vecchi che da giovani, tutti possiamo fare qualcosa per migliorare il nostro mondo e la società in cui viviamo si può fare qualcosa come i genitori per garantire tutto il meglio il miglior futuro per i propri bambini si può fare qualcosa come figli perché si può contribuire alla, alla intesa che c'è all'interno della famiglia alla buona intesa fra i genitori tutto risale all'intesa l'intesa, la comprensione e la comunicazione la comunicazione, che andate bene, è qualcosa che va ben al di là della lingua io non parlo, avete visto una parola di italiano, Albertina parla praticamente birmana, ma siamo sempre riusciti a trovare il modo di comunicare, forse con un cattivo miscuglio di cattivo francese e cattivo inglese, ma ce l'abbiamo fatta, perché dentro c'era la volontà, la volontà di impegnarci e di riuscire a File, tifiche, è beh, esatto, è Questo mondo deve essere portato avanti dalla nostra volontà, la volontà di tutti noi per cambiare le cose. A volte si dice che i fatti ci ho detto, che dice che talvolta la, la realtà supera la ficzione, la fantasia in effetti è vero, tante volte eh, capitano delle cose nella, nella nostra vita che superano davvero eh, l'attenzione, le storie che ci siamo sentiti raccontare, le fiabe che ci hanno raccontato da bambini, i romanzi che abbiamo letto, i film che vediamo. Spesso cosa succede? Che nelle fiabe, i, i, i bambini sono appassionati, c'è un eroe o un'eroina che deve fare delle cose impossibili per poter salvare i propri cari e molto spesso cosa succede? Succede che questo eroe o questa eroina in questi gesta viene aiutato da una fatina da un angioletto, da dei maghi o da qualcuno uomo ecco, queste persone sono importantissime queste figure sono importantissime perché il loro aiuto talvolta non è conosciuto ma è importantissimo io ho avuto alcune di queste persone che anche se a distanza mi sono state vicine mi hanno dato dei piccoli consigli però per me preziosissimi a volte mi sono sentita scoraggiata come capita a tutti e ho sempre pensato a questi consigli che mi sono stati dati ovvero non guardare troppo avanti ma concentrati sull'ora, sull'adesso, su questo momento altrimenti se guardi troppo avanti nel futuro potresti scoraggiarti non raccogliere le energie necessarie perciò concentrati sull'ora, sull'adesso, su oggi e fai tutto quello che è in tuo potere per rendere le cose migliori e quindi questo piccolo consiglio lo do a voi voi che guardate al futuro, non guardate troppo avanti, altrimenti rischiate di vedere il futuro come una strada irta di difficoltà, una strada pericolosa, no, guardate adesso, guardate all'oggi, guardate a questo momento, e se non avrete fatto, se non sareste riusciti a fare tutto il vostro meglio in questo momento, pensate che avete ancora un giorno davanti, un mese, un anno, ma... Non perdete nessuna opportunità, nessuna opportunità che vi viene riservata dall'oggi, dall'ora, da adesso. Come guardate questa opportunità, anche se piccola, sempre come se fosse la prima e l'ultima che avete e quindi dovete coglierla voi. Solo in questo modo potrete costruire un futuro migliore per voi e per tutti noi. Questo è ciò che cerchiamo di fare noi nel nostro piccolo in Germania e voi a distanza avete fatto tantissimo per il mio paese anche quando non sapevamo bene in che cosa si, sa si sarebbe trasformato il vostro lavoro, non sapevamo chi saremmo arrivati oggi ad incontrarci, non sapevamo qual era il vostro progetto, ma il vostro aiuto, il vostro sostegno, anche se a distanza, è sempre stato molto prezioso, perché ci avete ispirato e a distanza ci avete dato coraggio. Io ho sempre ricordato questo sostegno, il vostro sostegno, la vostra presenza mi ha sempre dato tanta speranza, ma sappiate che la speranza è molto importante ma non è sufficiente, la speranza deve essere accompagnata e sostenuta dall'azione, dagli sforzi dalla determinazione ed è ciò che stiamo cercando di fare nel nostro paese perché devo dire che siamo sulla via della democratizzazione ma non siamo ancora ben saldi su questa strada c'è ancora molto lavoro da fare e quindi continuiamo con il vostro sostegno pensando a questi principi Ogni generazione lascia il posto a un'altra generazione, a una generazione futura ed ogni generazione deve imparare a proprie spese, con le proprie esperienze, ogni volta, che cosa è necessario per rendere questo mondo e questa società migliore, per migliorare non solo da un punto di vista veramente materiale, ma soprattutto da un punto di vista Questo deve essere ciò che dà forza alle generazioni, perché la generazione di adesso dia forte alla generazione che viene e la generazione che viene sia ancora migliore in questo grazie